Sì, oggi abbiamo, non è che siamo stati molto presenti nel Consiglio Comunale, in pratica abbiamo fatto una comunicazione, due comunicazioni, una in merito all'opportunità di aprire un cantiere come quello per le spiagge di Ghiaia eh, a Marina in piena estate, in piena attività balneare e l'altra ehm, la grande vittoria di Mannini. Mi dispiace dire Grande Vittoria perché è una cosa che dovrebbe rientrare nella normalità. In pratica Mannini si è rivolta al Difensore Civico per vedere che venissero attuati i, la legge che prevede la gratuità del trasporto pubblico per i bambini disabili e il Difensore Civico ha intimato all'assessore all di procedere. Eh, come prevede la, la norma di legge. In seguito ci siamo diciamo, dati da fare per quello che riguarda la richiesta di alcune associazioni e comitati e del Movimento per la Casa. Il, praticamente il Movimento per la Casa ha chiesto che mh, venisse attuato la eh, delibera della Commissione eh, territoriale degli sfratti. La, de, la Commissione territoriale degli sfratti è una commissione pre, mh, composta da diverse persone, tra cui l'assessore alla Casa del Comune di Pisa, l'assessore mi sembra del Comune di Pontedera, il prefetto e mh, aveva previsto che entro eh, almeno fino al 31 di luglio fossero eh, bloccati gli sfratti e bloccato l'uso della forza pubblica per gli sfratti. Quindi a questa richiesta pervenutaci direttamente in aula dai comitati. Ci siamo attivati eh, in concerto con le altre forze politiche per impegnare proprio la giunta e il sindaco eh, in questa richiesta, venuta esattamente dalla Commissione, quindi accettando di fatto quello che chiedevano i, i comitati.